Questo è per te, amigos! Vai! Ecco cosa faccio adesso: busso la sua porta, poi prendo la trombetta e comincio a suonare l'inno nazionale. Se non mi apre la porta, allora entro in casa sua. È stato facile, vabbè. Adesso sono dentro. Sono la canzoncina, eccola qua. Eh, ah, eccolo, allò! Sì, allò, allò. Forse è meglio se esco da qui, eh. Che è meglio. No! No, secondo me deve. Eh no! No, no, forse ha capito che Eh, allora, allora, allora. Eh, non riesco più a uscire. Eh, vai ad aprirmi la porta che fai prima. Ha capito, ha capito. E eh, vabbè. Thank you! Thanks! Eh, devo metterla. ha una bella casa, tutta in legno, vabbè! Eh. Però ce lo facciamo noi, un po' di legno per lui, eh! Il scherzetto del legno! Ecco, adesso vado da... Cosa sta dicendo? cosa? what what I don't understand uh, ok ha aperto la porta e quindi hey bro take take take hey take. sta lì yes yes take no, no, no. come no Ah ma non, non la vuole, non la vuole, no, eh, vabbè, eh. non me ne faccio nulla io, eh, intanto... Boh, vabbè, vabbè, io me ne vado, però ha sempre una bella casa, il sole che splende sulla sua villa, eh, vabbè. Mmm, -hmm, mm -hmm, oh, Ammazza, l'elicottero che va in fiamme. Oh. Mamma mia, quante case qua! Oh, tutte lì. Sono anche disabitate. Lui è l'unico che abita ancora qua, eh Doveva essere solamente un benchmark, ma si è trasformato in un rompipalle del vicino, vabbè. E vabbè, ho voluto fare questo video apposta, così. E vabbè. Che dire ragazzi, se vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale. Ah, eccolo, sta costruendo, sta là sopra. Hello! <ride> L'inno italiano è un greco <ride>